Faccia play, play mi like, ci stanno le tigre online, uh, clicca e condividi uomo che non basta mai, ma Maxi uh, Nick che uh, sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se uh, a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la crew, uh, devi iscriverti al canale Maxi Nick su YouTube, uh, se vedi uh, tutto e di più, forza fallo pure tu, perché uh, uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. In round ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo money glitch ragazzi da fare da subito allora cercherò di spiegarvelo nella maniera più chiara possibile sia per diciamo gli apprendisti che sia per i professionisti allora come prima cosa ragazzi per fare questo glitch dobbiamo avere le attività presenti in mappa allora per mettere le attività presenti in mappa dobbiamo andare in eh, nascondi opzioni e come vedete a seconda di come le mettete vedete da presenti in mappa il secondo requisito che dovremmo avere ragazzi è la mira manuale ok? quindi a questo punto chiariti i primi due requisiti passiamo al terzo requisito ragazzi il terzo requisito sarà un amico in un'altra sessione lui non lo deve sapere, non è necessario che lo sappia, ragazzi. Eh? Oppure, una community dove fare un partecipo a sessione. Ragazzi, io qui stavo provando. Ho fatto il partecipo a sessione, funziona. Provatevelo anche voi prima di cominciare a fare il glitch e eh, fate tutto il resto. A questo punto, ragazzi, io vado a chiamare l'auto. Che voglio duplicare la vado a chiamare dall'interno del centro operativo mobile ragazzi io qui mi sono sbagliato ho chiamato con il meccanico però comunque sia eh, voi fate il passaggio che dovete fare allora sto partendo da fuori ragazzi per eh, cercare di farvi capire tutto bene ok quindi andiamo a centro operativo mobile e facciamo richiedi pericolo personale all'interno del nostro centro operativo mobile ragazzi dovrà esserci l'auto che vorremmo duplicare io in questo caso andrò a duplicare una AC Incubo quindi eh, una volta che avremo l'auto come in questo caso rientreremo nel nostro bunker e andremo a fare il glitch ragazzi quando saremo all'interno del nostro bunker ragazzi dovremo posizionare l'auto in quel punto la dovremo lasciare come si lasciava sempre nei precedenti glitch a questo punto premiamo il tasto option e con le diciamo attività presenti in mappa andiamo a cercare un'attività vicino al nostro ceo allora vi premetto ragazzi io ho provato in alcuni ceo e non mi funziona e allora il ceo in primis ragazzi deve avere eh, la pista d'atterraggio quindi la maggior parte dei ceo ce l'hanno io mi sono trovato bene in questo qui in la Maze bank ovest e quindi lo vado a fare qui sarà anche quello che andrò a comprare nel progetto nemesis per, eh, per fare questo glitch e per guadagnare un po' di soldini in maniera solitaria ragazzi quindi come dicevo avviate la missione Fate un partecipo a sessione come avete appena visto, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo. Il video troverete teletrasportati vicino alla vostra maids bank. Quindi a questo punto andremo a entrare nella maids bank. Andremo nell'ufficio della maids bank. Non è necessario ragazzi che l'ufficio della maids bank abbia garage perché non ci serviranno. Quindi... A questo punto ragazzi una volta entrati nel nostro ufficio mail bank, che cosa dobbiamo fare in primis dobbiamo andare su stile arredamento io qui eh, la prima volta ragazzi ho fallito però ho fatto il video tutta un, una tirata e quindi eh, vi faccio vedere anche il fallimento non l'ho tagliato allora ci mettiamo posizionati eh, su un altro lo selezioniamo poi torniamo qui ragazzi torniamo qui e ci mettiamo sul nostro stile facciamo un partecipa sessione qui non mi è riuscito ragazzi come avete visto quindi lo andrò a rifare ripeto un'altra volta i passaggi ragazzi è semplicissimo andiamo su stile arredamento andiamo a selezionarne uno qualunque quindi andremo a selezionarlo ma senza comprarlo ovviamente non andremo a comprarlo dopodiché torneremo su quello che avevamo e faremo immediatamente un partecipa sessione. Faremo un partecipa sessione, attendiamo. Attendiamo ovviamente il caricamento. Qui a me ci ha messo un pochino, ragazzi, quindi ho dovuto addirittura cercare un'altra persona perché non mi caricava. Come vedete qui in basso a destra, ragazzi, c'è il caricamento. Accettiamo il primo messaggio, cancelliamo il secondo. Con cerchio non so in Xbox One, eh, dovete permanere in questa schermata per 4-5 secondi ragazzi. Quando eh, tornerete che avrete cancellato il messaggio sarete frizzati e senza radar. Andate in Criminal Enterprises Starter Pack e tornate indietro ragazzi. Sarete in grado di muovervi. A questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare? ci dobbiamo teletrasportare vicino al nightclub lo so ragazzi è tutto un glitch di teletrasporto però diciamo che è abbastanza semplice da fare secondo me è abbastanza semplice da fare quindi andiamo a selezionare un'attività ma prima di teletrasportarci ragazzi e ci dirà che l'attività non è disponibile quel passaggio lo dovremo fare comunque quindi andremo nuovamente a selezionare eh, un'attività vicino al nostro nightclub andiamo per entrare, faremo un partecipo a sessione e attendiamo il caricamento accetteremo il primo messaggio ragazzi quello che ci darà, questo cancelleremo il secondo e ci troveremo teletrasportati vicino al nostro nightclub allora con questo bug ragazzi con questo tipo di bug che non avete il radar sentite tutto, tutto sentite le macchine intorno a voi la gente intorno a voi e tutto il resto ma non vedete un cazzo come state vedendo io qui sentivo tutto sentivo le macchine, sentivo le cose però eh, come se fossimo invisibili al gioco nella sessione quindi eh, andiamo avanti con il glitch ragazzi una volta che vi siete teletrasportati che cosa dovete fare? Dovrete entrare nel vostro night club dove avete la eh, vostra LG RH8 parcheggiata che sarà l'auto che andremo a sacrificare ragazzi quindi entreremo nel nightclub dove abbiamo la nostra LGR 8 io qui in questo caso ce l'avevo in questo livello andiamo ad entrare a questo punto ragazzi saliamo sulla LGR 8 che vogliamo perdere e acceleriamo ragazzi, dobbiamo semplicemente accelerare in questo caso non succederà nulla che come nel glitch dell'altra volta che vedete le auto scomparire o tutto il resto ma vi troverete fuori a piedi come state vedendo ci troviamo fuori a piedi a questo punto ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare un veicolo pegasus un veicolo pegasus preferibilmente ragazzi il buzzard quindi andremo a chiamare il buzzard della pegasus andremo a vedere dove ce lo andrà a mettere e ci andremo a teletrasportare esattamente dove si trova il buzzard lo so ragazzi purtroppo è un po' diciamo eh, scassaminchia come glitch però funziona benissimo io l'ho provato lo sto provando eh, sul mio account principale e funziona benissimo quindi a questo punto quando abbiamo visto che il buzzard sta lì facciamo eh, ci uniamo all'attività che sta più vicino al buzzard facciamo un partecipa sessione accettiamo il primo messaggio e cancelliamo il secondo ci troveremo ancora una volta teletrasportati e prenderemo il nostro buzzard e andremo alla nostra Maze Bank in questo caso la mia Maze Bank è la Maze Bank Ovest scusate ragazzi ma io qui mi ero perso e eh, ci ho messo un pochino comunque ve l'ho mandato in velocità una volta che sarete atterrati sulla pista d'atterraggio della vostra mazebank dovrete selezionare un personaggio della storia e rimanere qui per una decina di secondi dopodiché dovremo cancellare questo messaggio e ci troveremo all'interno del nostro elicottero buggati come eh, state vedendo a questo punto ci ritornerà la minimappa e saremo pronti per, per andare a finire la duplicazione ragazzi dovremo fare questo passaggio perché altrimenti la minimappa non tornerà quindi ci andremo a teletrasportare presso il nostro bunker nel mio caso il bunker di campagna andrete a selezionare l'attività ve l'ho spiegato già 25.000 volte all'interno di questo video però ve lo spiego ancora farete un partecipa a sessione aspetterete il caricamento accetterete il primo messaggio e cancellerete il secondo mi raccomando ragazzi il secondo cancellatelo se no vi porta in un'altra fottutissima sessione il glitch non funziona e dovete essere in mira manuale ragazzi ve lo rispiego ancora quindi accettate il primo cancellate il secondo vi trovate teletrasportati qui entrate nel vostro bunker Una volta nel vostro bunker che cosa dovete fare? Salite sull'auto, io l'ho portata qui per comodità e, e la mettete vicino al com o comunque la lasciate dove sta, salite a piedi nel com e uscite nuovamente a piedi. Dopodiché mettete l'auto nel centro operativo mobile per salvarla. Fate questo passaggio perché altrimenti vi potrebbe dare un caricamento nero infinito nel momento in cui state entrando nel centro operativo mobile con il veicolo o addirittura, scusate, eh, vi potreste trovare nel centro operativo mobile senza auto, con l'auto sotto mappa o altre cazzate quindi questo passaggio fatelo, mi raccomando quindi a questo punto ragazzi come avete potuto vedere il centro operativo mobile me lo dava pieno quindi significa che la macchina è stata duplicata, che la duplicazione è avvenuta e adesso andremo nel nightclub, ci teletrasporteremo nel nightclub e vi farò vedere che la duplicazione è avvenuta e che la macchina è stata duplicata con successo e ce l'abbiamo nel garage del nightclub ragazzi allora vi ricordo il progetto Nemesis tutti i giorni alle 14 ragazzi e vi ricordo di passare in descrizione per tutti i miei contatti per tutti i link e per tutto il resto eh, vi ricordo anche il contest road to 15k ragazzi che è molto importante aiutatemi ad arrivare a 15k e che altro dirvi ragazzi iscrivetevi al canale che cercherò di portare glitch sempre belli freschi eh, pronti a puntino e funzionanti cercherò di spiegarveli nella maniera più chiara possibile anche se alcune volte il video richiederà un minutaggio eccessivo però io vi consiglio sempre di guardare i video fino alla fine perché eh, comunque almeno capirete bene tutto quanto il glitch ragazzi come state vedendo sto entrando nel mio garage Uh, vi ricordate che vicino alla LGRH8 che avevo nel uh, nightclub avevo un mezzo militare che è quello viola che avete appena visto con i cerchi di bennis e ora abbiamo una easy la duplicazione ragazzi è avvenuta vi faccio vedere la data e l'ora in cui ho effettuato questo glitch detto questo ragazzi non ho veramente nient'altro da aggiungere vi lascio semplicemente un saluto spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile ciao a tutti ragazzi ci sentiamo oggi pomeriggio alle 14 al prossimo video ciao belli Shit.